Sono Laura Antichi, un saluto a tutti, continuiamo con il menu del, eh, di costruzione e eh, in questa seconda lezione costruiremo un tavolo molto semplice, molto elementare e eh, che, che ci servirà eh, quindi per abbellire il nostro eh, ambiente. Vado quindi in Crea, creo un cubo, ok mi è venuto molto bello grande e eh, vabbè lo sposto, il cubo creato, vedete che questo è il mio cubo eh, agisco sulle dimensioni utilizzando i tasti uh, CTRL e SHIFT sulle dimensioni del cubo, lo appiattisco, questo sarà il piano del mio uh, cubo, come vedete, okay. lo allungo agendo sul quadratino verde potete vedere, ok, potrebbe andare così, magari lo, va bene, così è un po' spesso, quindi riduciamolo un altro po' con, quindi il quadratino blu, ora vado a, duplicare. innanzitutto lo alzo un po', lo duplico con lo shift e shift verso l'alto e lo duplico con lo shift verso il basso perché andrò a costruire ora eh, mh, le gambe del, del, mio, eh, del mio tavolo. Quindi vado ad agire sulle dimensioni. Per quanto riguarda, e quindi seleziono il il primo quello più vicino al terreno di eh, piano e uh, vado ad agire sulle dimensioni ho pensato a, a zero, punto, a zero, zero uh, facciamo sette per quanto riguarda la x of, uh, poi a zero appunto 0.7 per quanto riguarda la Y e, ehm, e poi eh, per, mh, per quanto riguarda la Z pensavo di eh, dare come dimensione 3 ma 3 è un po' troppo eh, scusate 0.3, vediamo come viene ok dovrebbe andare bene 0.3 viene un po' bassino facciamo 0.4 eh, ok facciamo abbastanza bassino vabbè eh, poi vado eh, a trasformare questo cubo in un cilindro voglio che eh, costruire delle quindi delle gambe della tavola cilindriche e lo sposto, lo alzo, lo vado a posizionare di lato a filo, ok. Vado a controllare. Che sia in linea con il tavolo, mi pare che sia in linea, è solo da spostare un po' in alto. Ok, vado ora a duplicare sempre con lo shift questo, questa gamba. Creo la seconda gamba che posiziono dall'altro lato. magari eh, eh, lo, eh, ne ho creato un'altra vabbè la cancello questa questa volevo proprio cancellarla e, vienila, ecco. e quindi eh, mi ero dimenticata lo shift eh. ah, quindi Selezionato quindi ho creato le mie due gambe verifico il posizionamento della seconda gamba mi sembra che anche questa vada bene ora vado a selezionare con lo shift la, eh, la prima gamba e poi con lo shift dicevo la seconda e poi, sempre prendendo, eh, eh, tenendo premuto, ruoto un attimo. Ecco, tenendo eh, premuto lo eh, shift, vado a duplicare le due gambe che posiziono nella, in, in, che posiziono poi nella, nell'altro lato. Queste gambe, però le devo un po un attimo spostare per essere un po' più precisi. Eh. Bene, più o meno, dopo comunque si riaggiusta il tutto, e così ho, ho costruito. Con poche mosse è un tavolo molto elementare come vedete. Ok, ora eh, vado a eh, prendere il eh, innanzi, eh, vado prima di tutto a forare il piano. Quindi seleziono il piano del tavolo e ehm, e questo piano lo vado a, a forare, lo foriamo un po', ok, ho, beh l'ho forato molto, posso forarlo anche di meno, poi vedrete voi come forarlo, ma mi piace forato anche qui, quindi ho eh, forato il mio piano, ora voglio Mettere eh, questo piano come vetro, lo metterò, posizionerò come vetro sopra il tavolo, quindi lo trascino, facciamo un vetro, un vetro mh, magari un po' mh, meno spesso del piano del tavolo, così, lo trascino sul piano, il problema poi della, eh, è dare la texture, a questo piano allora andiamo a lavorare sulle texture innanzitutto ehm, vedete questo è il piano che voglio fare di vetro quindi vado in texture del piano sopra scelgo un colore in questo caso non scelgo una texture ma un colore ok vado a dare a questo colore la trasparenza Voglio la trasparenza che voglio, la luminosità massima e ho quindi posizionato il vetro sul mio eh, tavolo. No, ancora trasparenza fino a renderlo al massimo la trasparenza per fare il vetro. Vedete che compaiono qui i quadratini della. Eh, della trasparenza vera, quindi il tavolo è: facciamo un 50% di trasparenza e poi vado a eh, dare la texture alle altre parti della, ehm, del mio tavolo. In questo caso, eh, cerco una texture nel mio inventario. Eh, apro, non so, lo, lo farò con legno, magari di legno, legno 4 ok, poi seleziono le eh, gambe con il control, tutte e quattro dato che mi sposto ecco. e vado a dare anche a queste gambe eh, la texture le, eh, anche mm, e, facciamo legno 4 che qui ok quindi ho fatto un tavolo di legno con eh, il vetro, come vedete, trasparente ora vado ad unire le varie parti agendo con lo shift quindi seleziono la prima gamba la seconda, tenendo premuto lo shift la seconda, la terza e la quarta il piano del tavolo il piano di vetro e eh, vado in collega. Potrei anche, faccio collega, avrei potuto anche agire con la tastiera con eh, il, il tasto Ctrl L. Quindi eh, per collegare gli elementi di una costruzione si usano i tasti eh, Ctrl L. Quindi ho eh, Fatto, realizzato con poche mosse, il mio eh, tavolo. Ora assicuratevi eh, quindi che tutto sia a posto e andate a eh, verificare con modifica di aver messo il nome al vostro oggetto che chiamerete, non so, tavolino, tavolo. Lino. Okay. Eh, lo condivido con il gruppo come vedete chiunque eh, può copiare il proprietario successivo do tutti i permessi modificare, copiare, trasferisci ecco poi mh, fatto questo potete andarlo a, eh, con altro a prenderne copia per averlo in inventario, quindi abbiamo eh, creato eh, un piccolo tavolo eh, con eh, un piano di vetro trasparente,